Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su Brawl Stars Per vedere tutte le nuove skin di Brawl Stars Vedere eh, le loro texture, i loro nuovi colpi E in più vi farò vedere anche eh, come funziona Colette e Colette Maligna Cominciamo subito dalla skin nuova di Pocho La nuova skin di Pocho è appunto Pocho Star Ed eccoci quindi qua nel campo di prova Per vedere il suo colpo che è uguale a quello normale, vediamo se la super cambia, no, anche la super rimane uguale, il gadget idem, però sarà comunque la skin esclusiva per tutti quelli che decideranno di shoppare il Brawl Pass. E ora, subito dopo aver visto questa skin, andiamo a vedere la nuova skin di El Primo. La nuova skin del primo invece è, è l'atomico e ve la faccio subito vedere. Proviamola subito nel campo di prova. Pare che costerà punti stellari e quindi probabilmente la però... Bello l'effetto che ha. Comunque pare proprio che questa skin costerà punti stellari. Comunque ha un effetto appunto di atomicità come se fosse un El Primo radioattivo. Vediamo che comunque la super rimane uguale e anche il gadget. Sì infatti... Molto bella come skin, che appunto costerà punti stellari, penso o 2.500 o 10.000, quindi mh, per il mio account non troppo costosa. E ora andiamo direttamente invece alla nuova skin di Semino. La nuova skin di Semino è veramente bellissima, si chiama Semino Lunare, costerà moltissime gemme immagino perché è veramente fantastica e la andiamo subito a vedere nel campo di prova. Eccoci quindi nel campo di prova, in cui vediamo com'è. Bellissimo! Raga, non so esattamente che cosa sia, però... È fantastico! È veramente una... Eh, ma questa skin secondo me merita tantissimo, raga. È fantastica, è bellissima. Credo che anche la barriera... Cambi. Vediamo. Sì, sono... Ah, sono rocce lunari! È... Raga, veramente, merita tantissimo questa skin. E infine siamo all'ultima skin di Spike, in cui vi faccio vedere adesso che ha la maschera di Tara. Si chiama Spike mascherato. Adesso ha la maschera di Tara. Se noi usciamo e lo riselezioniamo, ha la maschera di Colt. Oppure, la maschera di nuovo di Colt, perché è casuale. Se entriamo ancora una volta... Adesso invece ha la maschera di El Primo. Adesso a quella dell'orso di Nita, di nuovo quella dell'orso di Nita, ve l'ho detto raga, è puramente casuale, e ehm, andiamo a provarla, adesso di nuovo quella di Semino, andiamo a provarlo anche lui, il colpo rimane uguale, però ogni volta che lui viene sconfitto, per esempio ora la maschera di Tara, se lui venisse sconfitto, cosa che non succederà in questo momento perché mi sto curando, se lui venisse sconfitto perderà la maschera di Tara, e ne avrà un'altra. Perché appunto è la specialità di questa skin. Vediamo subito quale avrà. Se ci giriamo possiamo notare che ha la maschera di... E' il primo. Si, sì, raga, ogni volta che viene sconfitto respawna con una maschera diversa. È veramente molto bella anche questa skin. E ora invece andiamo a vedere il nuovo brawler Colette con la... Con la sua... Skin del brawl pass esclusiva E ora quindi proviamo anche la skin Sandy golosone nel campo di prova sempre Direi che ora possiamo passare a Colette Maligna invece Vediamo il suo colpo e anche se E come cambia la super Ok sì, il colpo è diverso Vediamo se anche la super Cambia Ma Si sì, esatto cambia Ah, zucchero filato, mi sembra. Molto interessante, sì. Mi sembra che sia piuttosto interessante la nuova Super. Non so se il gadget cambia la texture. Ah, devo prendere danno, è vero. Vediamo se succede qualcosa. No, rimane uguale anche il gadget. Ed eccoci quindi a vedere, raga, Colette Maligna. La skin di Colette cattiva. Con appunto il gadget che traduce in danno il 40% della sua salute, la Super, molto molto forte, anche con il rumore però della Ulti di Bull, e inoltre vi, vi faccio adesso una sfida like. Se noi raggiungiamo in questo video i 1000 like so che sono tantissimi, però ce la possiamo fare, vi spoiler in anteprima esclusiva mondiale la seconda star power di Colette perché sì l'ho scoperta e ve la posso dire, se raggiungiamo i 1000 like ve la faccio vedere e, e mi raccomando per tutti quelli che avessero visto il video fino a qui ricordo di iscriversi perché a 10.000 iscritti ci sarà un contest per cui vi regalo 10 Brawl Pass completamente gratis, detto questo nei commenti scrivetemi secondo voi qual è la skin più bella e detto questo appunto ci vediamo al prossimo video, ciao!